come dicevo prima, nasce proprio per supportare i piccoli agricoltori e l'esigenza è nata nel, nel voler e nel dover, inizialmente, aiutare mio papà. mio papà ha una piccola azienda agricola in Calabria, Rossano, dove produciamo clementine e arance, ovviamente in bio. E, sì, era, ero, ero tornato in Calabria dopo una decina di anni tra studio e lavoro in Italia all'estero e come tanti avevo fatto l'emigrato al contrario, ero ritornato un po', Quel nostos che ci spinge a tornare, a noi del sud, e, e lì come dire, l'esigenza era proprio quella di riuscire a sopportare mio papà, che vedevo eh, in difficoltà economiche, dovuta principalmente a una non sostenibilità dei prezzi di vendita delle Clementine, e delle arance, e chi è di giù conosce bene queste dinamiche, eh, dinamiche dovute al fatto proprio appunto che all'interno della filiera agroalimentare il produttore, così come il consumatore, non hanno alcun potere decisionale, comunque essendo molto frammentati vengono un po' schiacciati dagli attori principali che sono gli intermediari, in primis la GDO. Eh, mio padre era costretto a vendere le proprie clementine bio a 20 centesimi al chilo, quindi un prezzo non sostenibile, eh, e l'idea era proprio quella di bypassare la filiera creando un contatto diretto con il consumatore, ma quello che volevo era riuscire a portare al consumatore non solo eh, il frutto, ma fargli percepire cosa ci fosse dietro quel frutto che poi arriva a tavola no? quindi renderlo consapevole e fargli capire che quella frutta è diversa da quella che compra al supermercato sia in termini di qualità ma anche di impatto di sostenibilità l'idea era quella di utilizzare il digitale perché era lo strumento più semplice più immediato che mi consentiva a me dall'altra parte d'Italia di poter vendere magari a Milano perché no anche all'estero tutto iniziò con l'idea di un e-commerce un banale e-commerce dove vendere eh, la frutta di mio papà dall'e-commerce però poi siamo mh, passati col il mio social regionale su un qualcosa di diverso eh, perché? Perché non potevamo vendere clementini aranci due volte al mese online, due mesi all'anno online e poi gli altri dieci mesi chiudere la, la serranda. sull'e-commerce non è possibile deve essere aperto tutto l'anno e quindi abbiamo prov provato a guardare il problema da un altro aspetto no? sai, un po' pensare fuori dagli schemi abbiamo detto invece di vendere le clementine e le arance proviamo ad affittare gli alberi. Poi abbiamo visto online che c'era già chi lo faceva, ma secondo noi non lo faceva bene, erano piccoli produttori che lo facevano in maniera amatoriale, non aggregata e non digitale e quindi ci siamo detto proviamo ad utilizzare l'adozione come termine, come concetto per legare il produttore e il consumatore utilizzando il digitale e quindi utilizzando il digitale Abbiamo creato questa prima piattaforma, questo primo sito dove c'era solo l'azienda agricola di mio papà, io condividevo con il telefonino dei campi gli aggiornamenti, le fotografie, raccoglievo anche la frutta, facevo le scatole, facevo tutto all'inizio e, e, e da lì abbiamo visto che la cosa piaceva, che c'era una risposta positiva da parte degli utenti che adottavano, pagavano anche un anno prima di ricevere la frutta per voler supportare l'agricoltore per voler vivere l'esperienza di essere appunto consapevoli di ciò che poi portava, arrivava sulla loro tavola. Wow. E quindi poi abbiamo iniziato a, ad aggregare, a far entrare altre due aziende calabresi all'inizio e, e poi abbiamo iniziato il nostro percorso utilizzando l'adozione non come fine per fare profitto ma come mezzo per collegare due persone geograficamente distanti.